Dunque, Luca, la mia prima domanda è una domanda di Stefano Leotta ed è ehm, dove andrà a finire il giornalismo partecipativo? Ah, quindi, cioè, si inizia proprio una domanda molto, molto importante. Dunque, il giornalismo partecipativo è, mh, è, è, è stato una grande novità de, degli ultimi anni. Io mi, mi concentrerei sulle su su due parti del, di, questa, di questo termine, giornalismo e partecipativo. Io credo che il giornalismo partecipativo eh, ha avuto un, un ruolo molto importante nel rinnovare i meccanismi giornalistici, nel farci scoprire eh, molte cose che, che ignoravamo, dei nuovi meccanismi mediatici della rete. Eh, ovviamente non penso che… Potrà eh, sopravvivere in quanto tale all'infinito per sempre. Alla fine vedo una convergenza tra no, il, il, il giornalismo, poi insomma, chiamarlo nuovo non è più, ma insomma, il giornalismo che verrà, il modo in cui eh, si farà informazione, o in, più che altro il modo in cui la gente eh, vorrà che l'informazione venga fatta e, e tutti i vari, tutte le varie anche nuove, nuove modalità. Cioè, è, è, stato, è, è una cosa eh, che ancora oggi viene praticata ovviamente eh, molto. Eh, potremmo eh, innestare la discussione sul discorso tra i professionisti no? e, e gli amatori. Quindi ci sono chi si è in, in qualche modo, tra virgolette, improvvisato che non è un'improvvisazione per forza, però chi insomma, non è un professionista, chi non viene dalla scuola giornalistica e si è messo a fare il giornalismo partecipativo e chi invece eh, lo ha scoperto da giornalista, sono due, due, due filoni che si, si stanno incontrando già e si incontrano e si, si, fo si stanno fondendo, si fonderanno sempre più nel, nel, nel trovare eh, no, no, anche nuovi linguaggi per parlare con i lettori. E, mh, è chiaro che eh, quello che fa il giornalismo partecipativo, eh, con il meccanismo di filtri per eh, verificare le notizie è qualcosa che eh, non, non, era, non era possibile nel giornalismo classico e tradizionale quindi è, quindi è anche vero che eh, sarà necessario eh, modificare il modo in cui il giornalismo ehm, così può dire quello industriale no? se poi ancora Ancora si potrà usare questo termine: eh, affronta l'informazione, affronta eh, tutto il mondo mediatico che gira intorno, che, che cambia profondamente. Eh, diciamo che ogni, sia il giornalismo eh, mainstream, chiamiamolo così, quello partecipativo. E in cui rientrano appunto anche in modalità diverse no? magari c'è quello che si può fare che è stato fatto su Twitter, quello che è stato fatto sui blog quello che è stato fatto con progetti specifici per estrarre le informazioni no? e, e elaborarle attraverso filtri ecco, eh, piano piano fra loro si iniziano a, a incontrarsi a trovare dei punti di, di convergenza quindi per rispondere in definitiva alla domanda di Stefano eh, il, fut il futuro del giornalismo partecipativo è il giornalismo perfetto allora proseguo con una domanda di Chiara Nistico che chiede che cosa intendi per user experience e come la integri al lavoro di giornalista ah, questa è una domanda interessantissima eh, perché e poi non, eh, non è una cosa che viene sempre insomma tenuta in, in, in particolare considerazione Ora, va bene, la user experience chiaramente è diciamo, una disciplina che tiene, tiene conto dell'esperienza dell eh, dell'utente o, o dell'individuo diciamo, dell nei confronti, eh, in rapporto soprattutto alla macchina, eh, ma in rapporto anche a dei prodotti, eh, in particolare diciamo prodotti digitali, quindi mh, parliamo di quello che può essere un, non so, un sito web, ma potrebbe essere anche un'app, potrebbe essere tante cose. È chiaro che da questo punto di vista può essere esteso no, anche ai prodotti in realtà che appartengono al mondo reale, però diciamo, è, nato, è nato così per il mondo digitale, quindi immagino la domanda sia in particolare per il mondo digitale. E, eh, la, la cosa interessante è che se noi usiamo questo punto di vista, anche i quotidiani tradizionali di carta eh, hanno la loro user experience. E, ed è curioso, per esempio, se, se si sfogliano alcuni tipi di, di quotidiani di carta che secondo me sono fatti eh, molto bene pensati in maniera, in maniera specifica su questo argomento. Esempio il Sunday Times della Domenica. Eh, ebbene, sfogliando il Sunday Times della Domenica eh, mh, si è coinvolti nell'esperienza di leggere gli argomenti anche sulla carta, anche sequenzialmente, in una maniera molto naturale. Ecco, di fatto questa è la, la user experience, cioè eh, raggiungere gli obiettivi eh, di, che ci si prefigge per un prodotto o per un servizio nella maniera più naturale possibile e con meno ostacoli possibili. Ovviamente questo tipo di, di, di, di raggiungimento soggettivo, quindi mh, attenzione, non è che esiste la teoria assoluta di, di come far raggiungere gli obiettivi però si, si attuano naturalmente delle tecniche o delle, delle strategie per poter eh, far raggiungere questa cosa eh, passando quindi al, ai giornali chiamiamoli digitali, cioè l'informazione di oggi eh, eh, l'errore che è stato fatto fino ad oggi è stato quello di traslare perfettamente eh, quella user experience fatta per la carta direttamente sul, sul sito web. Quindi abbiamo avuto ormai sempre da quindicina d'anni, vent'anni da quando esiste il web, i siti di giornalismo tradizionali le testate: con la testata, le, le, le manchette laterali, le, le pubblicità, l'impostazione all'editoriale, la foto grande, la foto notizia, cioè, cioè tutte le cose esattamente come sono nei giornali. Ora è chiaro che questo tipo di impostazione è. È familiare per il lettore, ma allo stesso tempo non è particolarmente pratico o probabilmente non è, eh, insomma, un, come si dice, usabile. L'usabilità è effettivamente una, una parte della user experience. Ecco, quindi il, diciamo, la, il futuro della user experience per, per l'informazione probabilmente risiede nel trovare una eh, natura specifica eh, dell'informazione su, nelle modalità digitali, per esempio. Eh, eh, ricercando e trovando nuovi linguaggi, nuovi linguaggi e quindi nuove strutture dell'informazione. Faccio l'esempio che, se no sembra, sembra sempre una cosa astrattissima. Buzzfeed è esattamente questo. Basvid eh, fa di fatto informazione, ora il suo, il suo direttore è, è ex giornalista di, di pubblico, quindi eh, di grandissimo livello. Ma allo stesso tempo parla anche di gattini, <ride> parla di tantissime cose che, che in un giornale tradizionale sem sembrerebbero ehm, costume oppure addirittura qualcosa di estremamente superfluo. In realtà, lui, loro mettono tutto insieme, fanno un unico minestrone di queste cose utilizzando questi nuovi linguaggi che sono rappresentati anche dai, dai modi di, di, di dire de, della rete, dal gergo, no? oh my god, omg, eh, lol per la risata, eccetera. E, e Quindi eh, queste, queste nuove modalità di linguaggi eh, eh, risultano effettivamente per gli utenti spesso eh, molto vicine. Il risultato qual è? Il risultato è che eh, le persone che non comprano anche e non comprano più i giornali di carta e non stanno solo in Italia, anche negli Stati Uniti e anche in altri paesi invece molto spesso si informano e traggono la loro dieta anche informativa quotidiana proprio da, da questi mezzi eh, quindi è una cosa da, mh, a cui fare molta attenzione questo, la user experience nel senso di eh, fornire al lettore fornire sì, alla persona diciamo, a cui deve arrivare l'informazione, poi chiamarlo lettore, o forse è un termine ormai un po' troppo passivo, però così eh, fornire a lui eh, l'informazione col veicolo migliore che abbiamo a disposizione in un certo momento. E, visto che, se no, facciamo sempre gli esempi americani o di altri paesi stranieri in Italia qualcuno che si avvicina, per carità ancora, è ovvio in Italia siamo sempre un pochino indietro, ma per tantissimi motivi non, non, sempre, non è sempre colpa nostra, eh, però un, un esempio in Italia di queste cose, secondo me è leggo. Leggo online, eh, leggo ha per esempio anche una sua app, anche il suo modo di fornire le informazioni in un certo modo che è abbastanza veloce in, un, in uno stile che può ricordare in qualche modo Basfit, anche se naturalmente ha ancora il linguaggio eh, classico, eh, e, giornalistico italiano ecco. Ok, perfetto, allora proseguo con una domanda di Alessandro Modica che ti chiede una sintesi sul significato e soprattutto sulla correlazione che c'è tra una strategia di comunicazione online, quindi eh, Twitter, social media, social network e eh, l'editoria digitale o se vuoi in senso lato il giornalismo. Una, la correlazione tra editoria digitale e le strategie online? Sì. Bene, eh, la, credo che ci sia una strettissima correlazione, che siano incredibilmente integrate fra loro. Ora, non so se diciamo, lo scopo eh, della domanda sia quello di, di, di affrontare le, diciamo, le, strate, le diverse strategie se vuoi, ti, se vuoi, ti leggo come prosegue. Sì. Dice: In poco sì. tempo, in meno di un anno, il modo di fare il giornalismo è cambiato completamente, permettendo anche a utenti normali come me di entrare anche a mia insaputa in affascinanti meccanismi di informazione. Sì, bene, torniamo in effetti comunque anche a un discorso simile a quello del giornalismo partecipativo, però visto dalla parte dell'editore, visto che ha introdotto il discorso dell'editoria digitale, ecco eh, la parte dell'editore secondo me è fondamentale, Ora, prima abbiamo parlato del giornalista, eh, io credo che i giornalisti in Italia si stiano svegliando molto bene eh, su questi temi e stiano, si stiano aggiornando. E trovo, trovo moltissimi giornalisti bravi bravissimi che hanno capito quali sono i linguaggi digitali che hanno capito come interagire eccetera molti altri ovviamente sono indietro però spesso anche tra loro c'è un, un modo di, di, di aggiornarsi c'è un modo anche di si fa questo è normale copiare dal più bravo quindi vedere come fa il più bravo e, e andare avanti ed è una buonissima cosa che consiglio assolutamente quindi secondo me il problema dei giornalisti che, che anni fa si pensava a, eh, si diceva insomma, fossero ancora a livelli drammatici per l'Italia, in realtà si sta colmando. Eh, il lato dell'editore invece è un lato che considero molto più drammatico, <ride> l'editore tradizionale italiano, tra pre-tradizionale intendo quello che parte da una sua base molto forte già offline, insomma, eh, nella carta, ecco. È ancora eh, o deve capire bene come, eh, come fare editoria digitale o non lo vuole capire perché probabilmente non gliene frega niente e eh, non, fregandone niente, eh, non fregandone niente ovviamente eh, eh, si, si espone, espone, espone la propria attività di testare, espone tutti quanti ovviamente è un fallimento come poi ne stiamo vedendo diversi ovviamente eh, non solo in Italia anche fuori per carità però questo è un atteggiamento diffuso in Italia questa cosa forse è un po' più forte perché da noi gli editori eh, probabilmente utilizzano eh, spesso l'informazione per degli scopi un pochino diversi da quelli della, del business in quanto tale e qui stendo un velo pietoso però ecco l'editoria eh, invece digitale cioè quella che nativamente nasce sulla rete Può fare, può fare tantissimo in questo senso, e, e cioè può eh, colmare questo capo, addirittura fare, far fare a questo meccanismo un salto in avanti e permettere eh, eh, che si, che si, soprattutto che si sperimenti, che si facciano nuovi modi, che si sperimentino nuove cose, eh, eh, perché è l'unico modo per comunque per tirare fuori delle come si può dire, delle, anche delle idee nuove, anche dei, dei, dei, dei business, eh, dei modelli di business vincenti, che poi è quello alla fine che, che tutti quanti ci aspettiamo, perché poi ci aspettiamo che, attenzione, eh, i giornalisti eh, riescano, i nuovi giornalisti, insomma, okay, no, ci siamo capiti, riescano a vivere esattamente di questo lavoro e che gli editori digitali quindi eh, riescono a fare questo con un buon margine. Quindi non è che ci aspettiamo che l'informazione venga, eh, come si dice, venga mantenuta no, dal, dallo Stato, dalla comunità. Ci che l'informazione di questo tipo diventi ancora più popolare e diventi quindi eh, molto, molto insomma, remunerativa in una certa misura, ovviamente. Eh, ecco, credo che questo sia diciamo, il passaggio, il passaggio che, che può esserci tra tra eh, il giornalismo, l'editoria eh, grande che si trova forse adesso in una terra di mezzo e i nuovi editori digitali che spesso sono, come dice anche giustamente Alessandro, eh, sono piccoli editori, addirittura sono ex lettori che sono diventati essi stessi prima giornalisti e poi micro o nano editori. Questo fenomeno è un fenomeno molto positivo. Chiarissimo. Allora ti chiederei visto insomma il dibattito che si sta portando avanti in questi giorni cosa ne pensi del famoso adagio eh, della rete non sposta voti <ride> Vabbè, questo è stato il, il, il grande tema di, di, di queste elezioni e, ed è curioso che eh, invece eh, proprio in l'anno precedente si pensava il contrario se ti ricordi bene anche tu durante l'anno famoso delle rivoluzioni eh, arabe e, e di ogni tipo eh, il 2011 addirittura io trovavo gente che mi diceva va bene ok lo stanno facendo tutti, quando è che la facciamo anche noi, quando è che si fa la rivoluzione? e la mia idea allora anche oggi è da noi non accadrà mai questo tipo di cosa, non si fa la rivoluzione da noi, da noi si fanno, magari si faranno altre cose eh, non, non, non stavo diciamo, prevedendo Grillo però effettivamente poi qualcosa è successo non la rivoluzione neanche quindi i grossi spostamenti ora la, la realtà è che noi abbiamo avuto dei fenomeni di, eh, di, di, diciamo, di relazione interessante tra un'attività uh, sui social media e poi un'attività politica quindi sicuramente c'è una relazione di qualche tipo solo che noi ovviamente non sappiamo, non sappiamo quale eh, è anche giusto come dicono molti che forse non ha neanche senso domandarsi se Twitter sposta voti dal momento che insomma non è non è Twitter e dico Twitter ma in effetti potrei dire anche Facebook social media non è Twitter è effettivamente la, la, la, la modalità eh, nata per o comunque adatta per fare discorsi prettamente politici, eh, si potrebbe dire che, che comunque Twitter, Facebook, altri social media influiscono in tutta, in tutta oh, scusami, la sfera della vita di una persona, l'acquisto di un prodotto, la prenotazione di un viaggio, la simpatia o antipatia di un personaggio, di un luogo… Allora, trovare questa correlazione è incredibilmente difficile e complicato e quindi trovare la correlazione all'interno di questo insieme è ancora più difficile e complicato, quindi non, non possiamo effettivamente fare, fare questo. Però quello che, che possiamo fare, effettivamente questo l'ho scritto, è, è eh, cercare di individuare, di capire, di immaginare delle strategie che eh, possono rendere più agevole il lavoro, oh, per esempio, di un candidato eh, attraverso le elezioni. Questo l'abbiamo visto, per esempio, con Obama, che eh, non a caso, dopo, dopo la vittoria, ha inviato i suoi, i suoi esperti qui in Italia a... a a insegnarci in qualche modo, a spiegarci eh, cosa hanno fatto, come si sono comportati, ebbene anche, anche Obama si è, si è comportato, il suo team diciamo, si è comportato in maniera mh, eh, conservativa da questo punto di vista, non è che ha usato Internet, eh, scusami social media o, o Twitter, come strumento diretto per la raccolta del voto o per il convincimento. Perché ecco un'altra altro, un altro, eh, un idea che gira è che sia possibile in qualche modo convincere attraverso i social media e, su, e Twitter. Ci sono anche dei, dei guru, eh, non italiani, diciamo stranieri, che eh, portano avanti quest'idea che sia possibile in qualche modo convincere. Io proprio in virtù dei discorsi che si faceva prima sulla user experience, poi derivano anche dall'interaction design, eccetera. Ecco, non è, secondo me non è assolutamente possibile convincere nessuno con, con i media come, come Internet, come i social media, Twitter, eccetera. Non si può convincere. Quello che si può fare è fornire un, un quadro della situazione, e eh, far sì che le persone si, eh, si relazionino all'interno di questo quadro, di questo ambiente, eh, ma senza poterli costringere. Quindi Questo è quello che ha fatto più o meno Obama, ha, ha, ha creato soprattutto alcun modo anche eh, di, di interagire con i, con i media tradizionali, questo anche è anche stato fatto in Italia nell'ultima campagna elettorale, e un pochino si è, si è cercato di strumentalizzare Twitter per avere il titolo sul giornale. La cosa in sé non è negativa, però se fa parte di una strategia comunicativa complessiva, se è soltanto tatticamente, eh, diciamo una cosa su Twitter in modo tale che sul giornale compare il nostro nome, è vero, questa cosa funziona, ma poi complessivamente non può avere un grosso effetto ed è quello che abbiamo effettivamente visto. Faccio l'esempio di, di Senatore Monti, del Senatore Monti, dico Senatore Monti perché il <ride> è il nickname e, e, e, che aveva dietro degli esperti ovviamente molto bravi e, e hanno applicato le, le, le, le tattiche allo stato dell'arte ecco lì ovviamente probabilmente c'è bisogno di una, di una strategia eh, come si può dire complessiva che, che, che, implichi, che, che comprenda sia, sia l'offline che l'online che, che abbia anche un quadro abbastanza chiaro di chi sono uh, i, i tuoi lettori oggi, cioè di chi sono gli italiani oggi demograficamente. Noi anche da questo punto di vista, perché da, non lo metto in dubbio che, uh, che loro lo abbiano fatto nella maniera migliore, però abbiamo visto molto bene eh, cosa è successo con gli exit poll. Eh, gli exit poll sono, sono fatti da società eh, specializzate nello nel, nel studiare i comportamenti degli italiani e abbiamo avuto dei risultati catastrofici. E, mh, quindi vuol dire che i modelli che sono dietro sono dei modelli che non sono validi o non sono più validi perché gli italiani stanno cambiando perché internet sta cambiando come gli italiani si comportano non a caso mi sembra sia venuta fuori anche una ricerca del census qualche giorno fa che diceva che gli italiani non è che non hanno usato internet per il voto perché si sono informati online per sapere eh, dei ehm, diciamo dei programmi eh, ora è indubbio che nel momento in cui ci si informa online, internet, social media, Twitter, eccetera, non è semplicemente un, uh, un, un, un foglio di carta statico dove sono scritte delle cose, è un ambiente nel quale si è influenzati da tantissimi aspetti, An eh, siano essi eh, eh, diciamo, subliminali, eh, siano essi eh, sociali. quindi se io arrivo, faccio un esempio, sulla pagina di Beppe Grillo dove c'è il suo programma e tutti quanti sono entusiasti e scrivono cose eh, interessanti, utili, eccetera eccetera, io sono influenzato positivamente da questa cosa ora, però da qui dire che poi io voterò Beppe Grillo questa cosa è molto più, più complessa, perché poi io sono una persona che spengo internet, la rete, l'ipad eccetera, esco fuori e incontro altre persone che mi dicono altre cose, vivono in un altro ambiente che magari mi influenza, quindi il rapporto è molto, molto complesso. Ultima domanda, Luca. Eh, la famosa domanda su meritocrazia contro protezione della nicchia, no? che è l'annoso problema del finanziamento ai giornali. No? Eh, pensi che si possa pensare a nuovi modelli di business, si può prospettare una nuova, un nuovo scenario effettivamente da questo punto di vista perché a quanto pare la misura è colma e così non si può continuare, no? Parliamo quindi dei nuovi modelli di business? Sì, sì io... sia per il cartaceo ma anche per il digitale chiaramente. Sì, sì. Eh, facendo un passo indietro, la, mh, il finanziamento, io sul finanziamento dei giornali sono d'accordo, cioè non, non sono stato mai in disaccordo, il punto è che sono stati ma, usati male questi finanziamenti, sono stati dati a pioggia, sono stati dati a, a testate che a volte neanche esistevano o, o comunque lavoravano male, eccetera. E, e questo è il grosso problema dell'Italia dopo tutto, cioè non, non c'è la meritocrazia nel, nel, nel, nel dare le risorse ma in nessuna cosa, quindi questo è il problema non si pone, è chiaro che la carta è qualcosa che sta diventando di fatto insostenibile di per sé. Eh, probabilmente con i nuovi, nuovi modelli di, di business che integreranno eh, il digitale, la carta ritroverà un suo ruolo e probabilmente potrà avere di nuovo una sua redditività relativa, non, non, non ritorneremo mai più alla situazione precedente in cui sono tutti su carta, tutti i giornali, e le tirature erano comunque grosse. Si, po si potranno avere delle, delle tirature differenti collegate a una testata, a una, una, una struttura che è basata prima sul digitale, no? come si dice: digital first. E avendo la carta come, come un'utile un un utile, diciamo, un eh, derivazione o comunque modo di esprimersi, ecco, che non, non, non finirà sicuramente. Quindi già lì, già lì i costi verranno leggermente ridotti e probabilmente ecco, in una situazione del genere la pubblicità per esempio sulla carta potrebbe, eh, dico, parlo di questa situazione ovviamente ideale futura, ri, potrebbe riprendersi perché è chiaro che si avrebbe una situazione diversa. E per il digitale naturalmente anche il digitale non abbiamo ancora adesso il modello che funziona, anche lei si sta cercando questo modello. Quello che vedo eh, io è che eh, dovrebbero esserci dei modelli che sono più vicini ai nuovi linguaggi digitali. Eh, oggi i modelli sono eh, pilotati e gestiti da persone che hanno delle idee sul, sul business eh, diciamo dell'informazione online eh, che sono rimaste ancora un po' indietro e quindi sono molto legati al discorso famosissimo dei, dei banner, dei, eh, dei nuovi tipi di, di contenuti ricchi cosiddetti no? che tu apri la pagina di, di un quotidiano e ti si spara un video a 1200 con la musica forte e tutto qua e nessuno vuole una cosa del genere, l'utente non vuole una cosa di questo tipo, noi non so chi voglia una cosa di questo tipo, quindi perché viene venduto questo, perché viene proposto questo? Perché ci sono ovviamente delle strutture che controllano più o meno il mercato e, dicono, eh, e tentano di aumentare continuamente i margini, ma questo, questo meccanismo finirà. Invece cosa dovrà essere fatto? Dovrà essere trovato un modo di ricollegare di nuovo il mondo di chi vuole diciamo, farsi vedere la pubblicità con il mondo dell'informazione attraverso i nuovi linguaggi. Ecco, non vorrei fare sempre lo stesso esempio, ma perché è quello che ho sotto mano alla fine ed è facile da fare, ecco Presi, per esempio, sta facendo anche lui una cosa di questo tipo, ma non, non metto in dubbio che potranno essere tranquillamente delle modalità miste, quindi in parte donazioni, in parte eh, diciamo, fatte dai lettori direttamente come... Come avviene già per moltissimi, moltissimi testati online, eh, come si sta sperimentando oh, ultimamente eh, con i grandi blogger negli Stati Uniti, che stanno un po' tutti quanti cercando di imitare, di imitare questo modello, potrebbe essere misto, eh, su questo si, si, si potrebbero veramente dire tantissime cose. Perfetto, Luca, io ti ringrazio veramente moltissimo per il tempo e la disponibilità. Grazie a te. Un saluto.